Buongiorno a tutti, abbiamo qui con noi il grande dottor Manhattan alias Alessandro Apreda che ci parlerà della generazione Commodore. E a lei la parola. Grazie, grazie a tutti per essere venuti. Innanzitutto il nome di questo incontro è Commodore 64, una generazione in attesa perché chi ha avuto un Commodore 64 sa quanto fosse importante e obbligatorio più che altro per chiunque avesse un computer un non computer di questo tipo all'epoca, aspettare un sacco di tempo. Con quali esiti? Lo vedremo in questo incontro, dal tono, ovviamente, molto ironico. Allora, questo è il biscottone, come veniva chiamato all'epoca il Commodore 64, almeno i primi due modelli perché erano marroncini come colori. E questa è una macchina da gioco moderna, una PlayStation 4. Che differenza c'è sostanzialmente, al di là delle prestazioni, ovviamente, tra una macchina che aveva 64k di memoria e aveva soltanto 16 colori è una macchina adesso che permette di giocare in full HD. Sostanzialmente una è il fatto che la prima venisse spacciata come un computer a tutti gli effetti, perché era un computer a tutti gli effetti, anche se buona parte dei ragazzi che lo acquistavano volevano semplicemente giocarci. Perché mentre una console da gioco si sa che cosa serve oggi, nessun ragazzino può farsi comprare una console da gioco da un genitore dicendo che gli serve per studiare, con un computer negli anni 80 ancora funzionava questo trucco. Tu dicevi al genitore che avevi bisogno di questa macchina qui, perché gli serviva per studiare, per imparare le cose. Come vedremo tra un attimo, era vero, c'è tanta gente che ne ha fatto un lavoro, poi di quello che ha imparato picchiando sui tasti del Commodore 64, ma per tanti altri no, ovviamente il Commodore era un mezzo per giocare ai giochi che non erano belli come quelli delle sale giochi, ma comunque erano dei giochi che avevano a casa. Questi sono i 16 colori che vediamo qui accanto. E se si guarda, questa è, una, è la scatola del Commodore 64 dell'epoca, più o meno all'incirca dell'85, e se vedete il retro della scatola, questo è quello che io a casa ho fotografato per portarlo qui, vedete alcuni esempi che venivano mostrati, c'è una famiglia intera che si, eh, sta ammirando delle riproduzioni geometriche su un mivarino come televisore, c'è un, una donna con una tazza di tè che sta affrontando i dilemmi dell'economia domestica con del, dei, dei grafici e c'è un, un signore che sta studiando i terremoti con un oscilloscopio e c'è Marco Columbro che sta intrattenendo una signora guardando una dieta, penso sia un dietologo che sta parlando di una signora che chiaramente non ne ha bisogno. Perché ti dava l'idea, al 64, siccome era un computer, tu potevi programmare in basic, ti dava l'idea che davvero potevi fare tutte quelle cose fighe che vedevi e nei telefilm tipo i ragazzi del computer che vedevi in War Games, davvero avevi la convinzione di poter far scoppiare una guerra con la Russia semplicemente cercando di scaricare un gioco ho portato questo libricino sugli anni 80 che ho scritto qualche anno fa perché all'interno ho trascritto quello che c'era scritto sul manuale del Commodore 64 quindi appena compravi il computer trovavi questa scritta che con grande modestia ti diceva siete ora l'orgoglioso proprietario del Commodore 64, per cui vi facciamo le nostre più vive congratulazioni per aver acquistato uno dei migliori computer del mondo, perché la Commodore era nota per la sua modestia. La Commodore è nota come la società del computer amico, ed essere amici significa fornire manuali di istruzioni facili da leggere, da comprendere e da usare. Non era vero perché era complicatissimo il manuale del Commodore 64, però detto così faceva figo. Quindi uno si ritrovava con questo computer, che cosa ci facevi con questo computer? Dovevi affrontare questo mostro qui, il dataset, cioè il lettore di cassette. Ora, come vedremo, esistevano due tipologie di possessori del Commodore 64, quelli sfigati come me che avevano a che fare con i registratori a cassettine e gli eletti che avevano invece un lettore di dischi da 5 un quarto, da 5 pollici e un quarto, che era una categoria molto più fortunata per tutta una serie di ragioni. Il dataset era una macchina infernale, perché i giochi su cassetta, chi tra voi ha avuto la sfortuna di avere a che fare con questi mostri, sa che impiegavano una quantità di minuti pazzesca. Tu stavi lì ad aspettare che un gioco si caricasse anche per 10-15 minuti. E la cosa agghiacciante, a ripensarci oggi, è che tu caricavi per 15 minuti un gioco che magari era brutto. Provevi a giocare, morivi, perché si faceva tutto con un joystick, con un unico pulsante, ricordiamolo, e ti chiedeva di ricaricare da capo, e ti dovevi sorbire altri 15 minuti di questa roba. C'erano, le vedremo tra un attimo, molte cassette che avevano più giochi all'interno. E per poter passare da un gioco all'altro dovevi leggere questi numerini che qui vediamo in rosso, che erano i numeri dei giri. Quindi sulla cassetta c'era scritto che da 0 a 100 c'era il gioco X, da 100 c'era il gioco Y. Qual è il problema? Che queste macchine infernali tendevano a perdere il numero dei giri, a perdere i giri. Quindi non ti trovavi mai, stavi lì a fare esperimenti, giro dopo giro, e questo se avevi un registratore ufficiale della Commodore. Se ne avevi uno compatibile, della Lexmark, se qualcuno era così sfigato da averne uno che non fosse Commodore era ancora peggio la situazione, però lo si faceva perché era bello l'idea di poter giocare a casa con quelli che erano i giochi che vedevi in sala giochi, come vedremo tra un attimo ovviamente non era così neanche in questo caso però. Questa è una selezione di alcuni giochi dell'epoca e alcuni erano i giochi originali, erano forse le espressioni migliori, qui abbiamo The Last Ninja 2 che era un gioco bellissimo, le altre sono in realtà di conversioni da giochi da sala, ma sul Commodore 64 c'erano tantissimi giochi belli. Io quando ripenso alle ore passate a giocare con Bruce Lee oppure Dimmi un gioco che ti è piaciuto per Commodore. Eh, non, è, non è preparato il ragazzo, però c'erano tanti bellissimi. I giochi invece che erano conversioni da sala giochi, tranne alcuni casi fortunati, ovviamente erano tutto un altro paio di maniche, perché in sala giochi avevi a che fare con dei, dei giochi che erano visivamente molto più complessi, tecnicamente molto più complessi. Quando li convertivi su una macchina che aveva 64k di memoria e soltanto 16 colori, diventava tutto abbastanza difficile. Questo qua per esempio è un gioco che io ricordo con particolare rancore perché spesi 20.000 lire per comprare un gioco che in sala giochi mi piaceva tantissimo per una qualche ragione perché a rivederlo ora è orrendo. È un gioco della Siga che si chiama Dynamite Ducks in cui c'erano questi paperotti che davano dei cazzotti giganti a dei, dei cani e ad altri animali. Era un gioco che a Edoardo Stoppa sarebbe piaciuto tantissimo perché dovevi picchiare degli animali in giro per la città. Però come vedete era un gioco da sala giochi molto colorato. Trasformato nella grafica del Commodore 64 diventava questa roba qua. Come vedete c'è una leggera differenza in termini di prestazioni e i colori andavano tutti dal marroncino al verde. Ed era così un po' su tutta la linea perché ovviamente era un'impresa improba. Ricordo addirittura conversioni di giochi come Street Fighter 2 che erano davvero fantascienza. Cioè portare Street Fighter 2 su un combo del 64 era un'impresa ai confini dell'impossibile. Questo d'altro canto è Bruce Lee che è il gioco di cui parlavo prima che invece era bellissimo perché... Prodotti nati espressamente per il Commodore 64 riuscivano ovviamente ad esprimere tutto, c'erano delle avventure fantastiche, c'era una quantità di giochi davvero enorme e molto belli. E una delle cose che mi colpiva molto ai tempi era l'audio del Commodore 64, il famoso SID aveva queste tre voci audio e molti artisti dell'epoca riuscirono a fare delle cose incredibili. Alcuni di questi giochi da sala giochi, erano brutti di per sé come giochi, una volta portati su Commodore 64, ma avevano delle musiche pazzesche. Cioè la colonna sonora di Golden Axe, se andate a cercarvela su YouTube, versione Commodore 64, è una roba incredibile. Vorrei fare una piccola parentesi a questo punto sulla, sul periodo, perché... Col passare degli anni è difficile, ricord si ricordano tante cose, si ricorda la propria esperienza personale, però è difficile pensare all'impatto che aveva una macchina del genere all'epoca. Io comprai il Commodore 64 nell'85, io comprai in realtà, non è vero, ho dovuto supplicare i miei per dei mesi per farmene comprare uno. E la macchina nell'85 costava la bellezza di 900.000 lire, che nel 1985 erano molto più di 450 euro di oggi. Però c'era la scusa, ah, mamma mi serve per lavorare, per mi serve per imparare. Eh, a scuola, per poi sarà il mio lavoro, in un qualche verso poi è stato anche così, però per vie molto traverse, e non si trovava, ricordo chiaramente che nel Natale dell'85 era impossibile trovare in città un Comor 64, perché il rivenditore ufficiale li aveva finiti tutti, la persona che vendeva i Comor 64 nella mia piccola città a Cosenza a metà anni 80 ora ha un resort ai Caraibi e non è una battuta, quindi ha costruito un resort sui Comor 64 venduti a metà da... Dovevi avere delle raccomandazioni cardinalizie come Fantozzi per trovarne uno. Tanto era ambita questa macchina che costava, ripeto, tanti soldi. E questo invece è il 1541, il lettore di floppy disk. Chi aveva un lettore di floppy disk saltava tutta la fase delle attese interminabili e si godeva direttamente ai giochi. Lo riconoscevi in genere a scuola perché questo lettore di dischi da 5 a 1 quarto costava più della, del computer, cioè costava più il lettore di floppy, che era una periferica, della macchina. E riconoscevi i fortunati possessori di uno di questi lettori perché a scuola camminavano a due metri dal livello del suolo, te, le, te ne accorgevi subito perché erano, erano figli di fortunati possessori di floppy disk. Questo è Zap. Zap, per chi c'era ai tempi, era la rivista di videogiochi, poi la stessa casa editrice, l'Axenia, ha prodotto dei game machine che è diventata ovviamente molto famosa, però molto più famosa, però ai, ai tempi del Combo 64 degli 8-bit. Zapp fu una delle prime riviste di videogiochi in Italia, dopo la famosa Videogiochi ed altre. Era la versione italiana di una rivista inglese che si chiamava Zapp 64, aveva queste copertine stupende, e per l'epoca una delle cose di maggiore impatto per noi ragazzini di metà, della seconda metà degli anni Ottanta era avere una rivista in cui ci fossero le pubblicità dei videogiochi. Oggi sembra una cosa banale, ma comprare una rivista in cui, oltre alle recensioni, fossero presenti le pubblicità dei videogiochi in uscita era, era, era molto figo. Ovviamente come tante riviste di videogio videogiochi, lo dice poi uno che per lavoro si è occupato di, di riviste di videogiochi per quasi vent'anni, c'era questa cosa che leggevi delle recensioni e crevi ovviamente a ogni singola parola di quello che leggevi. E Non dimenticherò mai il giorno in cui ho letto la recensione di Golden Axe, che è sempre stato il mio gioco preferito, come vedete la terza copertina, quella più a destra, la, rec la recensione recitava fedelmente e il coin-op, cioè il cabinato da, da sala è uguale al coin-op, lo, lo giuro. Allora io sono andato, ho preso i miei soldi, sono andato a comprarmi questo gioco, a cui mancavano i due livelli finali, in cui si poteva giocare con un solo personaggio, era lentissimo, un nemico alla volta, insomma era una merda, però mi sono fidato e, e niente. Questo è un altro capitolo molto interessante, perché all'epoca non esistevano leggi sulla pirateria, o comunque erano molto diverse, la, proprio la concezione, il concetto di pirateria era molto diverso da oggi. E quindi le edicole italiane erano piene di queste rivistine, in realtà di opuscoli con delle cassette allegate dai titoli fantasiosi tipo Tutto 64, Game 2000, eccetera. Ed erano delle compilation di giochi che in realtà erano giochi commerciali che venivano proposti in queste cassette semplicemente cambiando il titolo con la cosa più banale che veniva in mente al creatore. E quindi Batman diventava incappucciato, eh, Microprose diventava calcio e così via. Qui abbiamo alcuni titoli esemplari come Mister Forza, Jump Jump, Jolly, eh, Affronto. Affronto doveva essere un bel gioco, secondo me. Paola e Luisa, vai a sapere che gioco fosse, ma eh, non è facile. Mosse vincenti, anche Disasteroid. E queste cassettine erano particolari perché da un lato c'era spesso i giochi per Commodore 64 e Commodore 128 e dall'altro magari c'erano i giochi per un'altra piattaforma che poteva essere il Plus 4, il Commodore 16 o lo Spectrum o l'MSX. Andavano tantissimo e ancora oggi ci sono intere soffitte che sono piene strato su strato di questi residuati bellici. La cosa interessante è che poi soltanto, con la, ovviamente non c'era internet, quindi quando ti spacciavano un gioco per Paolo e Luisa, tu eri convinto magari che si chiamasse davvero Paolo e Luisa. E Quindi per anni hai pensato che, che figo che era quel gioco per Commodore 64, Paolo e Luisa. Parlavi con la gente, e la gente ti prendeva ovviamente per cretino, perché nessuno conosceva Paolo e Luisa. E soltanto poi con il tempo, con le riviste, con l'avvento di internet, si è scoperto l'arcano dietro queste cassettine qui. Questo è il eh, Commodore Computer Club, è una delle tante riviste, eh, prima dicevamo di come poi effettivamente per molte persone il Commodore sia diventato davvero l'origine del lavoro che hanno fatto adesso, perché c'era poi chi davvero si sobbarcava lo smanettamento sul Commodore 64 e sul suo basic per imparare a programmare. Il basic come lascia intuire il nome non era il massimo, però davvero ha dato le basi a tanti. E c'erano queste riviste, Commodore Computer Club era una delle più famose, nata in epoca Commodore 64, poi si è portata avanti per tutta l'epoca Amiga. E ce n'erano tante in cui erano presenti questi listatoni della morte. Per chi non si ricorda, gli listatoni della morte erano questa roba qui, qui ne vediamo uno corto in realtà, soltanto di una trentina di righe. In genere erano, ce n'erano anche da 100, 150, 200 righe e il divertimento stava nel dover ricopiare parola per parola, battuta per battuta, tutto il contenuto dei listatoni. Che cosa ottenevi come premio? Una pallina che rimbalzava qualche altra cagata simile che alla fine, però il fatto di averla programmata tu era figo, no? Cioè l'ho fatto io, l'ho fatto io, se non che bastava un minimo errore ovviamente per non far funzionare un cavolo, e quindi tu stavi lì tre ore a ricopiare questa roba lunghissima, poi non funziona, dovevi stare un'altra mezz'ora a rileggertela tutta, poi magari c'era stato semplicemente un errore di stampa, quindi non era nemmeno colpa tua il concetto di base è che dovevi soffrire però ti dava davvero quest'idea di essere parte no, de del nuovo che avanzava perché avere un Commodore 64 negli anni 80 era lo stesso ovviamente con uno ZX Spectrum, con gli MSX era davvero, adesso un computer ce l'hanno tutti, all'epoca in molte famiglie non esistevano i computer quindi smanettare con un computer davvero ti dava l'idea di essere un giovane hacker anche se stavi facendo rimbalzare una pallina copiando per due ore un testo trovato su una rivista era complesso, anche perché molte di queste riviste non avevano un approccio semplice, erano rivolte a un pubblico comunque che un minimo di conoscenze le aveva quindi da bambini era complicato imparare effettivamente qualcosa che non fosse 10, print, scemo 20, quoto 10, che era una cosa che facevano tutti appena, appena mettevano mano a un Commodore 64 però era, era interessante ed è una cosa su cui siamo passati tutto, tu hai qualche ricordo legato ai listoni che trovavi in giro hai provato mai a io veramente usavo il Commodore 16, quindi <ride> però anche io mi divertivo con i listoni della, della morte infiniti, come li chiami te. Prendevo il Commodore Computer Club, e quindi ho proprio quel numero là che hai, che hai fatto vedere. Questo sì, sì, Non so se hai visto, ecco il virus del Commodore 64, mi ricordo questo numero che c'eravamo tutti allarmati e che pensavamo, i virus sono arrivati anche negli home computer, invece era tutta una roba e non c'entrava niente, ovviamente, non so se ti ricordi... Ma l'attacco hacker che c'è stato ieri, visto che molti enti governativi usano computer molto vecchi, probabilmente è lo stesso del virus del 64, sì, che nel frattempo, 30 anni dopo, ha colpito. Questo è un numero che secondo me di Commodore Computer Club è il più significativo, perché c'è in copertina la signorina. La signora Colò, la eh, versione Kismilicia, scusate la signoria Cristina D'Avena in versione Kismilicia, c'era stata una partnership tra la Commodore Italia che la Commodore è un capitolo ovviamente a sé perché è stato. Ehm, ci sono diversi libri che raccontano l'incredibile ascesa di questa azienda e il tracollo incredibile che ha avuto nel, nel, nel, nell'arco di po pochissimo tempo. Eh, una delle tante partnership che lanciò la Commodore che sponsorizzava squadre di calcio, ricordiamo il Bayer Monaco, aveva Commodore come sponsor fece una partnership con Mediaset per delle puntate di Kismilicia, quindi in Kiss Kismilicia, eh, scusate, Milicia era il cartone animato, la versione live action che era con i vari titoli e le varie stagioni, comunque nella versione a telefilm di, di Licia, tra le fettine panate e la pasta con i capperi c'era una puntata in cui scoprivano un Commodore 64, quindi c'era il piccolo bambino dell'Ottocento Andrea, questo riccio qui senza le gambe, che aveva in casa un Commodore 64. Comore Computer Club è stato, qui vediamo tra l'altro, non so se riuscite a vederlo, ma c'è anche il videogioco di Dylan Dog, che è l'88, è uno dei primi giochi sviluppati su, sui fumetti bonelli o comunque sui fumetti italiani, perché iniziarono a uscirne diversi, ne parlavamo poco prima, c'è stato tutto il periodo subito dopo della Simul Mondo, che faceva i giochi per amica di, di Dylan Dog, di Nathan Never, eccetera. Questo è stato uno dei primi. E io lo ricordo come un periodo felice, perché davvero... Questa era una rivista, come dicevo prima, molto complessa. Leggevi, e gran parte di quello che leggevo non ero in grado di capirlo, anche perché si parlava di linguaggio macchina, di tante cose che per me avevano un sapore fantascientifico, ma ovviamente non ne capivo nulla. Però ti dava davvero l'idea di avere le chiavi in mano per qualcosa che era il futuro in divenire. E conosco tante persone che davvero, partite da un Combo 64, sono finite a fare un lavoro molto meglio pagato e molto più interessante del mio. Quindi effettivamente la scusa di farsi comprare la macchina da gioco ogni tanto funzionava. Il Commodore 64, ehm, ci sono stati vari tentativi, di, dopo la fine del Commodore, il Commodore in realtà il 64 ha avuto, ha avuto una sua vita molto lunga e felice, è stato ammazzato semplicemente dalla concorrenza interna di una macchina più potente, la Micah 500 del 16-bit. La Commodore ha provato a rilanciare più volte il marchio, ha provato a fare una versione console del nel 90-91 nel del Commodore 64, perché in Italia nel frattempo c'era stato, stato il boom delle console, è arrivato il Nintendo 8-bit, è arrivato il Sega Master System e poi il Sega Mega Drive. Quindi il computer, il fatto di dover digitare tanti comandi o usare le cassettine per giocare, ovviamente, al di là delle prestazioni grafiche, non reggeva più. Però lo portiamo sempre come un ricordo perché poi alla fine è un simbolo degli anni 80, no? Tu cosa ne pensi? Sì, è simbolo specialmente del nostro mondo nerd, no, il Commodore 64 dietro appunto tutti questi ricordi che hai detto te. Mi ricordo anch'io il caricamento de, infinito dei giochi con le cassette, pur io avendo il Commodore 16 comunque la stessa cosa, insomma, che tante volte aspettavi un quarto d'ora e dopo no, no, non succedeva niente, oppure ti dava l'errore e, e niente, e perdevi un, un quarto d'ora della tua vita in vano, diciamo. Io, io qui avevo scritto proprio una paginetta sul caricamento dei programmi, se volete ve la leggo. Volete? Okay. Se dicevano no, poi non leggevamo lo stesso. Eh, vabbè. Alla voce caricamento dei programmi, il manuale del Commodore 64, di cui sopra chiedeva di A. Riavvolgere il nastro. B. Battere a video il comando load. Ovviamente questo è esattamente come era scritto sul manuale. C. Premere il tasto play sul registratore all'apparire della scritta press play on tape. La famosa scritta. Aspettare che quest'ultimo trovi qualcosa, che era già una frase abbastanza inquietante, perché tu sul manuale ti dicevano aspetta che trova qualcosa, quindi non era scontato che lo facesse. Premi il tasto Commodore per caricare il programma trovato, F l'ho aggiunta io, prega che riesca a caricarlo, tempo di attesa perché dal passo F si arrivasse a poter smanettare con il joystick anche 15-20 minuti. Esistevano tutta una serie di scorciatoie tramandate esclusivamente per tradizione orale nell'intervallo a scuola, come la combi combinazione di tasti shift più run stop, che ricordate tutti, così come esistevano fortunatamente i fast loader, programmi come il celebre turbotape che servivano proprio a velocizzare i tempi di caricamento, in alcuni casi piazzando pure lì un minigioco, non so se vi ricordate c'erano alcuni giochi che durante il caricamento ti facevano giocare a Space Invaders, che era un modo per non farti bestemmiare in quei 15 minuti di tempo per aiutarti ad ammazzare il tempo, mentre i lati dello schermo si riempivano di righe colorate. Sempre meglio che mangiarsi le unghie, in effetti, a stare lì. Poi finalmente il caricamento aveva termine e potevi iniziare a giocare. Evviva, solo in quei molti, dannatissimi giochi, ogni livello andava caricato a parte. Se morivi dovevi ricaricare tutto da capo. Evviva. Perché c'era questa cosa, come dicevamo prima, che quando poi crescendo, ho visto dei ragazzini che si incazzavano per giocare a Tekken sulla prima Playstation, perché dovevano aspettare 15 secondi per il caricamento del gioco, ed avere un gioco che era uguale alla sala giochi, e dovevi aspettare 15 secondi. Mi veniva da ridere o da prenderli a schiaffi perché non si rendevano conto delle sofferenze che noi giocatori della prima ora avevamo dovuto subire. Per giocare a delle versioni ovviamente infime dei giochi da sala sulle cassettine, stando lì ad aspettare 20 minuti. Penso che uno dei momenti più sconfortanti nella mia vita da giovane videogiocatore sia stato quando mi hanno regalato la versione originale di Dragon Slayer, perché nella mia mente di bambino degli anni 80 ero convinto che un gioco di laser game come Dragon Slayer potesse arrivare davvero su un Commodore 64 ed era questo gioco dei caricamenti infiniti in cui vedevi alla fine una roba nera con delle mazzarelle luminose che dovevano rappresentare più o meno il cavaliere Dirk, il, il, il coraggioso ed era ovviamente tutta un'altra roba però lo Street Fighter per Commodore 64 siccome l'ho già passato all'Amiga e alle console non l'ho mai giocato forse fortunatamente, non so se qualcuno di voi l'ha mai visto ma sono sempre rimasto con la curiosità di sapere quanto brutto potesse essere Street Fighter 2 giocato su un Commodore 64 o sceno, beh, sì Cost Goblitz invece era una buona conversione, cioè ricordo che comunque aveva una giocabilità che era molto simile, anche perché si prestava ad essere giocato con un... Il problema di molti giochi era proprio la conversione, perché in, il cabinato in genere aveva almeno due tasti, giocarli con un unico tasto comportava che il tasto del salto e quello dello sparo, spesso fossero la stessa roba, e quindi già diventava abbastanza complicato. C'è poi tutto un capitolo da aprire sui joystick, io ho fatto diversi post in cui si raccoglievano le pubblicità anni fa dei joystick del Commodore 64, perché dalla, al di là dell'aspetto dell inquietante e molto fallico che avevano i joystick dell'epoca, non se ne trovava mai uno che fosse veramente buono, perché se ne compravi uno con i micro switch, che avevano questo effetto click su ogni movimento, tendevano a durare di più, anche perché avevano delle foglioline di rame che poi, i modder della prima, della prima era sostituivano con delle monetine da 50 lire, quindi non si potevano distruggere. Il problema è che erano dei carri armati, cioè da muovere ogni volta erano pesantissimi. E in quei giochi, tipo ricordo quello di Danco, in cui dovevi smanettare velocissimamente per fare un minigioco, eccetera, tendevi a distruggere o la scrivania o il pavimento al di sotto, cioè il, il movimento, era talmente, la vibrazione era talmente forte che qualcosa veniva giù. Oppure c'erano tutta una serie di combinazioni di modelli che si impugnavano in una mano con lo stick piccolino da mettere sopra, però ti portavano dei crampi, erano scomodissimi, cioè il joystick di per sé, al di là poi delle versioni che sono venute per i giochi simulatori di volo ad esempio, erano dei figli del demonio anche loro perché non erano pratici, l'affermazione dei pad poi delle console è stata così rapida proprio perché erano molto più pratici, al di là del numero di tasti maggiori che permetteva quindi di poter fare tante cose e di emulare meglio i tipi di giochi arcade, di calcio eccetera c'era anche la cosa che erano molto più ergonomici da utilizzare. È anche vero che con alcuni giochi classici del Commodore io non riesco a, a, a pensarli senza un joystick. L'effetto che davi a Micro Pro Soccer dopo aver calciato il pallone, che ti tendevi a curvare fino a staccare le, le ventose dal tavolo no? per dare l'effetto after touch. Senti, quindi davi il colpo e poi il tac che si staccava il joystick e si cappottava su un fianco però anche quello era bello ci sono alcune cose che sono un po' perse nel tempo perché sono relative alle origini della, della macchina quando ancora non era molto diffusa per esempio alcuni di voi ricorderanno che all'inizio dell'era Commodore 64 eh, c'erano le cartucce erano molto diffusi i giochi su cartuccia che poi sono venuti meno perché costavano molto e quindi non hanno sviluppati però il mitico calcio della Commodore quello con gli atleti grandi che cambiavano la maglietta eh, uscì prima su cartuccia e poi e da lì il tentativo anni dopo della Commodore, fuori tempo massimo, quando tutti i buoi erano scappati dalla stalla da, e la stalla aveva preso fuoco di trasformare il Commodore in una console per fare concorrenza alle console giapponesi. Decisamente fuori tempo massimo. E altre periferiche curiose, ne ricordi? Tipo c'era il plotter addirittura per il Commodore 64, non so se... C'era il plotter, c'erano le stampanti ad aghi, che pure quelle costavano un sacco di soldi, più del computer quindi erano viste come un oggetto un po' misterioso. Ricordo che c'era il grande fascino quando passavi davanti a un negozio che vendeva questi prodotti che poi non sempre erano negozi di computer come li intendiamo adesso spesso, spesso erano semplicemente negozi di elettronica che avevano un angolo dedicato ai computer e vedere queste stampanti che erano delle macchine enormi che producevano suoni da trattori del futuro eh, che costavano molto di più della del computer su cui dovevano girare o per il quale dovevano girare ovviamente faceva molto effetto ricordo le trackball ricordo eh, le, le trackball e, e, e quella serie di giochi che avevano una specie di potenziometro da girare ereditati dal VIC-20 che le aveva nei giochi tipo Arcanoid, eccetera Periferiche strane ce n'erano tante, anche poi, se poi ovviamente per Commodore 64 per, per Amiga ce ne sarebbero state molte di più. C'erano le prime tastierine musicali da collegare al Commodore 64 per emulare la musica, proprio perché il SID ti permetteva di fare molte cose. C'erano dei software che ti permettevano di leggere le cassettine audio e quindi tu inserivi una cassetta audio e te la leggeva attraverso il SID, quindi ne veniva fuori automaticamente una versione ASID-house di qualsiasi brano. Ci mettevi Cocciante e ti usciva fuori la versione house di Cocciante. Quindi il lavoro per i DJ dell'epoca era abbastanza semplice, si compravano un Commodore 64, sappiamo che molti gruppi effettivamente dell'epoca, non solo molti DJ ma anche gruppi musicali come i Queen usavano una Atari ST perché poi con il diffondersi di piattaforme 16-bit erano molto utilizzate davvero, però io immaginavo nella mia mente davvero che al tempi del Commodore 64 e fase, seconda metà anni 80, ci fossero i DJ che semplicemente trasformavano le canzoni attraverso il SID. Periferiche strane c'erano tante, una delle mie passioni più perverse era leggere il Postal market, ma non in quel senso, non sto parlando delle pagine dell'intimo, eh, sto parlando delle pagine dei computer perché c'erano tutte quelle robe strane, tipo la scrivania fatta apposta per i dischetti da, da, o per le, per le cassettine, dei residuati del della, della mobilia tedesca anni 70 terrificanti, che avevano riconvertiti per i giovani nerd che li utilizzavano in casa propria. Le coperture in plastica per la tastiera del Combo 64, che non servivano a niente, perché in casa tutti ci tenevano sopra un cencio di pezza, nella migliore delle ipotesi. Però era figo l'idea di coprire con una plasticona quando andavi in vacanza al mare e ci mettevi la plastica sopra la tastiera. C'erano effettivamente tante. C'erano i monitor. Eh, costavano anche quelli tantissimo anche se il Commodore 64 senza un televisore della Mifar da 14 pollici anche quello è difficile da, da immaginare perché poi, però sì c'era questa cosa comunque ricordiamo che in un periodo in cui i PC erano molto indietro i Commodore comunque ti facevano vedere della roba a colori sullo schermo che già era tanta roba per noi al di là del rapporto improbabile come dicevamo prima con i giochi da sala che ovviamente erano tutt'altro hardware però comunque era una, una roba incredibile Pioneristica quanto vuoi, ma davvero, davvero incredibile. E visto che hai una rubrica famosissima delle pubblicità fluvianti su Topolino, ti ricordi qualche pubblicità inerente al Commodore 64 o comunque Commodore in particolare? Ne ricordo alcune del Vic 20 che sono, sono arrivati un po' prima, tipo l'82-83 con la modestia della Commodore ti vendevano il futuro, compra il futuro per un milione di euro che era una cosa abbastanza interessante. Del Commodore non ne ricordo tantissimo è anche vero che il Commodore non fu pubblicizzato direttamente tanto dalla... cioè il 64 non fu pubblicizzato tantissimo dalla Commodore sulle riviste per bambini eccetera perché in quel target lì comunque andava talmente forte che non avevano gran bisogno di pubblicizzarlo. Ci fu questa cosa che siccome era un prodotto simbolo degli anni, veniva infilato in ogni concorso, ricorderete che c'erano i concorsi culturali, la gente portava a casa il Commodore 64 da qualsiasi cosa, ho scritto un tema e ho vinto un Commodore 64, ho comprato il Dixan e ho vinto un Commodore 64, uno mi ha fermato per strada e mi ha messo in mano un Commodore 64, cioè dove andavi andavi perché costava comunque, 800, 900, 800 a seconda degli anni anche 700 lire comunque era una bella macchina c'era questa cosa che siccome era un computer veniva vista anche come una cosa istruttiva e quindi anche in contesti un po' più culturali un po' più diciamo ingessati c'era questa cosa di regalarti il computer e tantissimi concorsi lo mettevano in palio ricordo che c'era questa binata bellissima delle crocchette arena che erano passate da Capitan Arlock a regalarti il computer della Commodore quindi avevano mantenuto questo aspetto super cool prima il pirata dello spazio e poi i computer per dire, però pubblicità specifiche della Commodore ne ricordo poco, più che altro anche perché poi il diffondersi delle prime riviste ha fatto sì che ci fosse un canale diretto per pubblicizzare le proprie cose una, si sì, sì, ricordo le cose del postal marketing, ricordo che sulle riviste tipo Commodore Computer Club c'erano i borsini dei prezzi che erano sempre sta sì, c'erano i singoli rivenditori che vendevano i computer E poi ti dicevano quanto costasse il Commodore 64, quanto costava l'espansione per l'Amica 500, la famosa espansione Omega di memoria e così via. A leggere, a leggere certi prezzi oggi ti viene proprio... <ride> L'Amica 500 costava, mi pare, 2 milioni, no? Al... 2 milioni no. Il, il 2000 sicuramente costava tantissimo, 2 milioni e mezzo e qualcosa. Però appena usciti, sì, l'Amica 500 mi pare costasse intorno al milione. Parliamo dell'87, se non sbaglio, la in Italia dell'Amica 500. Io l'ho comprata un po' dopo, nell'89, l'ho pagata sempre 800 mila. A casa mia sotto gli 800 mila si potevano comprare i computer, evidentemente. Un po' sopra, un po sopra no. Era la soglia. Anche lì si utilizzò poi per l'Amiga il trucco del server per studiare. Però i miei già l'avevano capito un po', eh, perché mi avevano visto per cinque anni perdere tempo con dei giochini, quindi diciamo che un po' già l'avevano intuito. Invece a me hanno preso un PCBM, quindi sono andato peggio io <ride> dell'Amiga 500. Come, come tipo di computer, dico. Sì, anche se pure lì c'è stata una fase a fine anni 80, prima anni 90, in cui sui PC già arrivavano bei giochi che hanno giocato tutti. Eh. Sì. Perché l'epoca di Prince of Persia, ancora prima delle avventure della Lucas, l'epoca di Prince of Persia, di Battle Chess, a cui tutti hanno giocato in quegli anni. Anche sui monitor a fosfori verdi andavano bene. A... L'avremmo giocati anche su uno oscilloscopio, quindi andavano bene comunque. E niente, poi l'epoca dei computer, degli on-computer e è evaporata per tutta una serie di ragioni perché si è affermato lo standard IBM una cosa molto interessante è che all'epoca fino a tutta l'epoca Amiga c'era questa convinzione che comunque più standard diversi potessero coesistere, non si sapeva ovviamente che il mercato sarebbe tutto confluito su un unico standard, adesso ne abbiamo due di standard ovviamente perché ci sono le macchine Apple però grosso modo c'era questa convinzione che con una Amiga effettivamente uno avrebbe potuto continuare a utilizzare l'amiga OS e comunque il tipo di Ehm, il sistema operativo dell'Amiga già con l'interfaccia icone eccetera anche negli anni successivi anche all'epoca della Commodore c'erano tanti sistemi diversi c'era una pluralità di, di offerta che poi ovviamente è venuta meno con gli IBM compatibili sul fronte dei giochi sono state le console ovviamente ad ammazzare gli home computer perché erano molto più semplici da utilizzare perché erano più aggressive, erano macchine che erano fatte apposta per quello e quindi riuscivano a fare molto di più, basta confrontare, confrontare le performance di console a 8 bit come il primo NES, come il Master System con il, con il Commodore 64 e si vede che non c'era ovviamente paragone. Tu hai avuto console a 8 bit? Eh, All'epoca no, adesso sì. <ride> Perché una delle grandi passioni poi del nerd cresciuto negli anni 80 è che ovviamente ricomparsi quando hai, avuto uno, quando hai avuto i primi stipendi, comprare tutto quello che non ti potevi permettere prima. Noi con la presentazione credo siamo arrivati alla fine. Sì.